ciao benvenuti a un nuovo video allora oggi vi voglio parlare di alcuni prodotti del marchio nivea che ho terminato ultimamente perché sapete che io la nivea non mi è mai piaciuta per via degli ingredienti per via di, di tante cose però ultimamente ha riformulato un po ha riformulato le formule ha rivisto le formulazioni ecco e quindi ho pensato di parlarvene dunque di questi prodotti due mi sono stati inviati e uno l'ho comprato io quindi ed è alcune cose ok la prima che voglio mostrarvi è questa maschera in tessuto Ibea Urban Skin Detox purificante maschera in tessuto 10 minuti tre effetti istantanei purifica, opacizza e rinfresca dice di applicarla sul viso per 10 minuti ed è, dovrebbe essere adatta per la pelle Mista e grassa esposta in inquinamento urbano. Allora, mista e grassa si sì, esposta in inquinamento urbano no, ma l'ho voluta provare. La maschera è questa. Dunque, una maschera ed il prezzo è di 2,90 euro da Tigotà. Ve l'ho tenuta anche. Oltre a fatto la clip dove la provavo, l'ho tenuta per farvela vedere, è una maschera nera. Ok, ci allora, il profumo si sente subito proprio fresco dice di contenere tè con tè verde e carbone effettivamente ha un profumo molto fresco la maschera è di una grandezza giusta per il mio viso avete visto anche dalla clip e questa per me è una cosa positiva una maschera giusta che non ci devo fare i risvolti ma neanche che mi tenga metà, metà viso scoperto positivo per questo tenuta in posa 10 minuti, devo dire intanto che rinfresca, proprio un effetto fresco sul viso, e una volta rimossa non ha troppo prodotto, quindi non devo stare ad applicarlo una seconda volta, ad esempio non c'è troppo prodotto, la quantità è giusta, ma è bella imbevuta, tutte cose super positive, parliamo di un'altra cosa positiva, che ho guardato, l'inci, perché, incredibile, non ha siliconi, peccato però che contenga l'alcol ve lo dico può andare bene o no mettete l'alcol sul viso ma quasi tutti i prodotti in commercio di tutte le marche lo contengono ma questa è una maschera allora dopo l'applicazione sono andata a finire di massaggiare il prodotto restante che l'ha assorbito subito ed mi sono trovata con la pelle morbida, idratata non tirava anche se contiene carbone non tirava però mm, erano anche meno visibili i depori dilatati, quindi un po' li ha restrinti o erano meno visibili, effetto antilucidità, de... sì perché dice che purifica, opacizza e rinfresca. allora, effetto antilucidità, sì, subito sì, ma poi ovviamente la mia pelle si de... rilucida, quindi può andare bene da applicare prima di, di un evento, di una, una situazione, di una conference in questo caso sì vediamo i tre effetti rinfresca, sì, confermo opacizza, sì, ma momentaneo purifica, eh, la pelle ho notato che aveva questo si notavano meno i pori dilatati quindi qualcosa fa non fa miracoli ma qualcosa fa poi io direi di andare avanti a questo punto con il secondo prodotto che è questo, che è quello che ho acquistato io, il Naturally Good gel detergente con aloe vera bio, deterge delicatamente e rinfresca la pelle, 97% di ingredienti di plastica riciclata, di ingredienti di plastica riciclata, ma anche l'inci non è affatto male, ed è perché dice anche di avere il 99% di ingredienti di origine naturale, l'1% ingredienti per la sicurezza della formula almeno lo dice e ci sta 140 ml 3,99 euro da Tigotà comunque vedete le clip dice di essere un gel detergente che deterge delicatamente e rinfresca la pelle per una piacevole sensazione di benessere applicare sul viso inumidito evitando la zona dei cotonocchi Risciacquare con acqua per pelle normale a grasse ed effettivamente è il mio tipo di pelle, allora applicato. Un attimo. Allora stavo dicendo <ride> mi sono dovuto fermare perché si è scaricata la batteria, quindi l'ho cambiata ed eh, stavo dicendo che comunque sia è un gel detergente che mi è piaciuto. O, lo utilizzo la mattina e la sera. Un pump è sufficiente ed eh, lo uso sia con il foreo sia con la spazzola viso, quelle che ruotano, quindi quelle elettriche, oppure anche manualmente, ma anche con le mani, comunque sia. Basta inumidire un attimo, fa una schiuma delicata, non troppa, che comunque eh, si rimuove molto facilmente con l'acqua. Veniamo alla sensazione. Allora, deterge delicatamente rinfresca la pelle. Ha un'azione rinfrescante delicata, si, sì, gusta, dopo aver applicato gusta, Ah, deterge delicatamente Sì. allora un attimo deterge molto bene il viso quindi una volta che l'avete risciacquato davvero sente il viso pulito fresco la sensazione di pulito sul viso che è ottima soprattutto per chi ha la pelle mista o grassa che ha sempre la pelle oleosa una sensazione di pulito sulla pelle è davvero valida però non si ha la sensazione di secchezza quindi non è come alcuni detergenti che puliscono ma seccano questo pulisce bene davvero molto bene ed è applicato mattina ed è per rimuovere del, il sebo durante la notte o alla sera per rimuovere gli eccessi di quando abbiamo struccato per rimuovere impurità. pulisce molto bene ma non dà la sensazione di secchezza quindi la pelle dopo è bella morbida sì. Una bella sensazione, proprio bella sensazione. Quindi deterge delicatamente, deterge in profondità, ma delicatamente. Devo dire che ha mantenuto le promesse, mi sono trovata bene, mi è durato a lungo. Ottimo da applicare con le spazzole quelle elettroniche, quindi tipo Foreo che è in silicone, oppure con le setole rotanti, però tipo il bellissima ed è, o che è il Sonic, che comunque sia su in setole ed è sempre stravato molto bene applicato con le mani tranquillamente quindi massaggio con le mani pulisce bene ottimo ottimo prodotto anche l'inci non è affatto male mi è stra -piaciuto. questo ve lo straconsiglio effettivamente anche il tè verde contiene no aloe vera comunque molto fresco molto fresco è un buon profumo che però non si sente durante l'applicazione e non persiste sulla pelle mi è piaciuto tant'è che l'ho ricomprato perché è davvero un validissimo alleato non credevo di poterlo dire di un prodotto della Nivea ma l'ho detto, sì, un valido alleato e ora veniamo all'ultimo prodotto di questo periodo perché l'ho sempre snobbato anche se l'ho sempre visto pubblicizzato ovviamente e, e ho sempre detto vabbè perché tante volte vedi pubblicizzato le, super famoso perché è pubblicizzato ma davvero funziona l'ho voluto provare allora questa è la Nivea micellar air skin breed professional acqua micellare bifase 02 riossigena la pelle per trucco waterproof e long lasting ideale per pelli sensibili senza risciacquo senza profumo e da 400 ml adesso comunque ve ne parlo 400 ml 4,99 euro da Tigotà è un super bottiglione allora ed è prima di tutto leggiamo cosa dice estratti di tè nero agisce come un magnete cattura efficacemente il make up e il mascara a lunga tenuta e waterproof strucca senza bisogno di sfregare e non lascia residui sulla pelle agitare prima dell'uso, applicare gli dischetti imbevuti sugli occhi chiusi, tenere in posa per qualche secondo, struccare con movimento dal basso verso l'alto e dall'interno verso l'esterno, ovviamente dobbiamo portarlo via. Allora, l'inci, ve lo dico, non è la cosa migliore di questo mondo, ma gli struccanti bifasici e l'acqua micellari ci sta questo è un bifasico oltretutto quindi ha una parte oleosa per quello che rimuove così efficacemente il trucco waterproof ve l'ho mostrato ok, allora mi è piaciuto effettivamente io ho dei trucchi come si può vedere abbastanza pesanti con sempre il mascara con sempre la matita, mettete per sopracciglia il rossetto comunque tanti prodotti da rimuovere che un'acqua micellare classica non riesce a rimuovere Questa col fatto che è un bifasico però micellare ce la fa e ce la fa anche bene io non uso i cotoncini come dicono loro ma uso il dischetto quello riutilizzabile in, in bambù comunque ne metto un po' sul, sul dischetto tengo in posa qualche secondo su un occhio e poi sull'altro rimuove bene il mascara magari faccio una seconda passata dopo non lascia la sensazione di, di occhio opaco quindi non va opac a me alla, sì, quella sensazione di occhio opaco che si ha eh, spesso con gli oli e i burri rimuove bene non eh, irrita gli occhi non me li fa lacrimare senza profumo a me non dà problemi effettivamente non sa di niente sì, un prodotto davvero valido, il 400 ml poi dura davvero tanto, se non avete così tanto spazio sul mobile perché è davvero grande, c'è anche la 200 ml, quindi la bottiglietta più piccola, se ad esempio non vi, eh, dovete struccare tutti i giorni. Devo però farvi una precisazione, non tanto per il prodotto, perché il prodotto è valido, è molto valido e vi posso dire, l'ho ricomprato. Questo me l'avevano inviato, infatti c'è il codice a barra cancellato, però l'ho ricomprato perché mi è davvero molto molto valido per il prezzo che ha. Però attenzione a una cosa, lo leggo qua, senza risciacquo, non esiste, le acque micellari vanno tutte sciacquate anche perché contiene dei saponificatori e se non lo risciacquate vi tenete il sapone sul viso e sugli occhi e poi sì che ci sono le irritazioni davvero le acque micellari vanno sempre, sempre risciacquate anche se non lo dicono, vanno risciacquate, sempre un prodotto che strucca va risciacquato perché deve risciacquandolo andate a rimuovere tutto lo sporco e tutto il trucco va risciacquato detto questo, che è questa scritta qui è fuorviante e non mi piace è l'unica scritta che dico no, perché senza profumo ideale per pelli sensibili ed è davvero per trucco water profilonelancing si, sì, ci sta buon prodotto ma risciacquatelo sempre, sempre, sempre, sempre e basta direi che a questo punto vi ho mostrato tutti i prodotti che aspettate di tre prodotti questa si, sì, valida ricomprato e ricomprato quindi direi che la Nivea per il momento è stata una super rivelazione o soprattutto per questo perché ha anche un ottimo Inci fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti come vi si siete trovata, se vi sono stata utile e io come sempre vi do appuntamento al prossimo video ciao! ciao. e sono qui, ciao!